Possiamo riprendere il discorso che abbiamo iniziato ieri sulla ricorsione, approfondendolo con un paio di esempi più complessi e poi iniziando a parlare di un problema che è quello dell'ordinamento, che è un problema diciamo così, importante di per sé ma che poi offre anche spunto per molti tipi di algoritmi da analizzare. Ah, diciamo che oggi e anche una parte della settimana prossima saranno dedicati a questi temi. Allora, la, eh, ieri ci eravamo lasciati ragionando no, sul comportamento della ricerca dicotomica o ricerca binaria no, che era una tipica realizzazione di tipo ricorsivo ehm, che aveva una complessità, adesso questo è tratto da un testo in cui riferimento poi come sempre sull'ultima slide, algoritmi in un dove accoglie alcuni algoritmi utili e oltre a spiegare è la cosa interessante che di questi fa una scheda. Quindi quelli che sono quelli diciamo, trattati in quel testo riporto qua queste schede che hanno la cosa carina che a colpo d'occhio ti danno lo pseudocodice, ti danno. L'esempio, per capire come funziona, e i dati di targa, cioè lavoro su che tipo di struttura dati, che approccio utilizza e qual è la sua complessità. No? La cerca dicotomica, nel caso migliore, cerca Cotomica, eh, serve per trovare un elemento all'interno di un vettore, se un determinato elemento esiste all'interno di un vettore. Il caso migliore è di uno, nel senso che se sono così fortunato, che l'elemento che sto cercando è proprio quello di mezzo, centrale del vettore, il primo tentativo l'ho già trovato. Quindi il caso migliore non può che essere, lo trovo subito. Eh, il caso peggiore il caso medio invece saranno complessità log DN, no? complessità o di log n. Eh, perché il numero di scelte che faccio è il logaritmo in base 2, ma a livello di complessità non ci interessa la base è il logaritmo della lunghezza del vettore, perché ad ogni passata che faccio, ad ogni chiamata ricorsiva, le sottofunzioni lavorano su vettori che sono la metà di quelli precedenti. Quindi il numero di dimezzamenti che posso fare prima di arrivare al caso trivial, eh, caso banale di un elemento solo, il numero di dimezzamenti che posso fare è pari al logaritmo di base 2 del numero di elementi che avevo all'inizio, del mio n, della mia lunghezza del vettore, questo è un altro modo di vederlo. Eh, proviamo a sempre fare un altro esercizio un po' diverso, no? sempre utilizzando la ricorsione. Eh, quando non, se non si fa più neanche molto nel, prim, nel corso del primo anno, però, parlando di logica booleana, eh, le variabili valgono 1, 0, possono valere 1 oppure 0, no? quando si lavora con una funzione booleana. Uh, spesso si vogliono rappresentare dei valori booleani diciamo così a gruppi tra di loro simili tra di loro in cui alcune variabili hanno un valore fisso 1 o 0 e altre variabili invece hanno un valore non definito nel senso che possono assumere sia valore 1 che 0 a piacere questo è il contesto in cui nasce questo esercizio uh, allora in questi casi si usa il simbolo x per dire questa cifra, mettici 0 o 1, non importa. No? Infatti il nome che danno gli americani a questa x è don't care. No? La pronunciano proprio don't care quando vedono x. quindi indica con una x oppure con un trattino a seconda dei casi. Quindi, per dire, un insieme fatto dagli elementi 0, 1, 1, 0, 1, 1, immaginatevi associati a due variabili a e b, ad esempio. A vale 0, b vale 1, a vale 1, b vale 0, oppure a e b valgono entrambi 1 lo posso anche rappresentare dicendo x1 oppure 1x, dove x1 riassume le possibilità 0,1 e 1,1, facendo assumere alla x il valore prima 0 e poi 1. Mentre 1x riassume le possibilità 1,0 e 1,1, 1, facendo appunto assumere alla x i due valori possibili. è ovvio che il valore 1,1 risulta ripetuto in questa rappresentazione, ma è un modo più compatto comunque per descrivere degli insiemi no, di configurazioni binarie. Allora, l'algoritmo che vogliamo fare è che cosa deve fare. Deve prendere una stringa, una sola, che rappresenta un insieme di combinazioni binarie descritte in questa notazione, cioè con 0, 1 e x, e deve generare l'elenco di tutte le possibili combinazioni definite, quindi senza le x che corrispondono alla combinazione di partenza cioè deve espandere, generare tutte le possibili espansioni delle x presenti nel numero, nel valore di partenza. Le x che sono ovviamente tutte indipendenti l'una dall'altra, nel senso che qui cioè, come esempio, la stringa 0, 1, x, 0, x, qui ho 2, x, e ciascuna delle due potrà essere sostituita, dovrà anzi essere sostituita, e dal valore 0 e dal valore 1, indipendentemente dall'altra. Quindi avrò le quattro casi, in cui alle x sostituirò 0 alla prima e 0 alla seconda, 0 alla prima e 1 alla seconda, e così. No, fino a qua non ho i quattro casi possibili. E questo è un esempio di cosa dovrebbe saltare fuori, nel senso che la prima cifra è 0 e quindi qui ho sempre 0. La seconda cifra è 1 e quindi ho sempre 1. La terza cifra è x e quindi ho talvolta 0 talvolta 1. La quarta cifra è 0 quindi ho sempre 0. La quinta cifra è x e quindi ho talvolta 0 talvolta 1. E questi talvolta sono messi in modo no, da generare tutte le combinazioni possibili. In questo caso sono quattro. Allora, prima di buttarci nell'algoritmo, proviamo un attimo a pensare, senza ricorsione, come si potrebbe risolvere questo problema. Cioè, ho la mia stringa? Quella lì? Cosa posso fare? Beh, potrei, la prima cosa che mi viene in mente è fare un ciclo, parto dal primo elemento, carto no? gli elementi diversi da x in realtà gli elementi diversi da x non servono a niente no? sono puramente di disturbo sono puramente equilografici trovo la prima x e genero cosa? 1, 0 ma se poi ho delle altre x non potrò stampare 1, 0 e 1 uno... scusate, non potrò stampare 0 x e 1 x se avessi 2 x cioè non è facile non è facile pensare in modo iterativo con i cicli for di generare questa cosa. Ti do 3x e generami le 8 combinazioni. Ma il programma deve funzionare anche se tenendo 4, in quel caso deve generare 16 combinazioni. Tra cosa faccio un programma che ha 2 o 3 o 4 o 5 cicli for hanno i dati, a seconda dei casi. Non è impossibile, si può, però questo è un tipico esempio che con Tecniche iterative, non ricorsive, quindi si può risolvere, ma normalmente in un modo molto contorto, a livello di codice proprio. Invece, a livello ricorsivo è facile perché io no, divido e timpera, faccio un passo alla volta, vado a vedere la mia stringa, vedo se c'è una X. C'è una x? Sì, allora la sostituisco con 0 e poi la sostituisco con 1. Nei due sottocasi rimane il problema di trattare le x restanti, ma trattare le x restanti, dopo che ho splittato, diviso e espanso la prima x, diventa riapplicare lo stesso problema a una stringa modificata, che ha una x in meno. Quindi verrebbe fuori una cosa di questo genere. Ehm, prendi, scegli la prima x, ciascuna di queste x la trasformo prima in 0, poi in un 1, una volta la trasformata ricorsivamente ri, riaffronta la stessa stringa, lo stesso problema, sapendo che nelle chiamate ricorsive avrò una x in meno. Allora, se facciamo così, quante chiamate, quanti livelli di chiamate ricorsive avremo? ebbene avremo tante quante sono le x no? c'è la funzione principale che chiama la funzione espandi le x questa cerca la prima x e fa due chiamate ricorsive, quindi fa un livello sottostante A livello sottostante lavoreranno sulla seconda x se ce ne fossero tre avremo un terzo livello di chiamata che lavorerà sulla terza x quindi ho tre livelli di chiamate il numero totale di chiamate non è 3, perché su ciascun livello possono avvenire molte chiamate. Anzi, il numero totale di chiamate sarà proprio 2 elevato a n, perché poi alla fine non devo stupirmi che questo algoritmo abbia complessità esponenziale 2 alla n, perché l'output che deve generare è 2 alla n. Se ho 5x dovrò fare 32 righe, per forza, se no l'algoritmo non fa il lavoro che deve fare. Quindi in questo caso deve essere 2 alla n, il fatto che l'albero si espanda due ln volte, perché? Perché 2 ln? Ma perché ogni volta che io affronto una x, divido il problema in due sottoproblemi. Uno con, i, con, zero, con quella X messa a 0, l'altro con quella X messa a 1. E quindi aggiungere una X, quindi incrementare n, significa raddoppiare il numero di casi che devo trattare. E quindi di chiamate ricorsive che devo Um, in pratica cos'è? se prendiamo l'esempio di prima questo potrebbe essere lo schema delle chiamate ricorsive noi abbiamo il problema da risolvere che è questo chiamiamo una funzione a cui diciamo, senti risolvimi questo questa funzione cosa farà? prenderà il passo che abbiamo chiamato divide Prenderà la stringa va a cercare la prima X, cioè si trova un criterio per dividere il problema in due sottoproblemi. Il criterio è scelgo la prima X. E poi la divisione, la creazione dei due sottoproblemi significa creo una stringa che sia uguale a quella di partenza, ma con la X che ho scelto sostituita da uno zero, punto e virgola, e poi creo un altro sottoproblema, identico a quello di partenza, ma con la x che ho scelto sostituita da con 1. Questo è il passo di dividi. Ho scelto una x e creo due sottoproblemi, cioè in questo caso due stringhe, nei quali questa x è stata rispettivamente sostituita da uno 0 e da uno 1. A questo punto ricorsione. E quindi risolvo questo primo sottoproblema. Questo primo sottoproblema a sua volta non è ancora terminale. Qual è il caso terminale qua? Il caso terminale è quando mi danno una stringa che non contiene più X. Allora l'unica cosa che dovrò fare è stamparla. O aggiungere una collection se devo memorizzare da qualche parte anziché stamparla direttamente. Questo non è ancora un ter caso terminale perché c'è una X. Allora dividi. Dividi prendendo quella X, l'ultima che è rimasta, e creando due sottoproblemi uno dei quali la x è sostituita con 0 e l'altro la x è sostituita con v. Ricorsione. Da questo nodo passo a questo. Questa chiamata è terminale, non ci sono più x. Quindi posso prendere questa cosa e stamparla a video. Ho finito, torno su. Torno su, posso fare la ricorsione di destra. La chiamata ricorsiva a destra di sotto è di nuovo un caso terminale perché non ha più X e quindi può stampare il valore. Quindi questo ha finito il suo lavoro, torno su ci sarebbe il caso dello schema generale del dividim timpera. a questo punto dovremmo fare combine, cioè mettere insieme le due soluzioni. In questo caso non c'è niente da combinare, nel senso che abbiamo già stampato video man mano che trovavamo le soluzioni. Quindi combine non esiste qua. Quindi questo ha finito e può tornare al suo chiamante. Il suo chiamante aveva prima chiamato questo ricorsivamente, ma era ancora in attesa di chiamare il secondo ricorsivamente. Allora, da questo torna al chiamante, il chiamante subito dopo farà ricorsione sul secondo sottoproblema che lui si era preparato. Se ne erano preparati due, ha cominciato a fare una risolvere uno ricorsivamente, quando questo primo problema è terminato, attiverà la soluzione del secondo. E quindi, il secondo sottoproblema si comporta nello stesso modo, seppur con una stringa diversa, leggermente diversa. E quindi anche qui avrà una X, capirà che il problema non è terminale, lo dividerà in due sottoproblemi, nei quali la X è stata rimpiazzata da 0 da 1, chiamata ricorsiva al primo sottoproblema, caso terminale, stampo così com'è, chiamata ricorsiva al secondo problema, Carlo Terminale, stampo questo come ritorno da questa chiamata ricorsiva, fase di combinazione, che di fatto non deve fare nulla, ritorno da questa chiamata, ho finito, posso ritornare al main. Quindi il meccanismo a seguirlo è un po', bisogna fare un po' di attenzione, non perdersi tra ciò che sto facendo e ciò che ho lasciato in sospeso. È ovvio che questo albero qui non, non esiste da nessuna parte, esiste solo nella nostra mente, in cui cerchiamo di organizzarci per vedere che cosa fa. In ogni istante c'è solo una scatola attiva, tutte le altre non ci sono, non è che sono scritte da qualche parte, no? Tutte queste combinazioni. E nel tempo vengono, vengono attraversate queste combinazioni. qua. Ecco, a livello di codice, proviamo a risolvere questo. Io qui... Per comodità l'avevo già realizzato. Sono quattro righe, eh? Questa è la mia funzione espandi. Che prende una stringa da espandere e poi una lista con... All'interno della quali no, salviamo le espansioni che ho trovato, le espansioni prime di, quindi i casi terminali. Quindi ho deciso di impostare questo di non stampare direttamente a video, ma mentre faccio l'espansione lo salvo da qualche parte. Poi subito dopo lo stamperò. Perché così questo funzione mi può servire anche in altri casi in cui magari il risultato no, non deve necessariamente andare subito a video. Allora, cosa fa questo? Prima operazione dice ma dentro la mia stringa S ci sono delle X? Indexof, no? Indexof ricerca un carattere, una stringa all'interno di un'altra stringa. Cerca la X all'interno di S. Il valore tornato è un valore intero, questo pos, che se andiamo a leggere la documentazione di indexof dice o non dice perché non mi viene un po' pari, dice, direbbe, dirà, tamuto. Vabbè, di solito compariva probabilmente eccolo. Ah. Eh, perché non trova la rete, allora non riesce a vedere la documentazione online. Vedete che mi, mi, mi ha sganciato dalla rete per farmi un favore, Vabbè. la documentazione di Indexof, chi la può vedere, dice che il valore di ritorno è il primo carattere all'interno della stringa, l'indice, l'indice del primo carattere all'interno della stringa S che corrisponde alla stringa ricercata, in questo caso la X, oppure se il carattere non compare, meno 1, meno 1 non è un indice valido, quindi quando restituisce meno 1 vuol dire che non l'ha trovato, vediamo se riusciamo a di riprovarci. Non, non, non è oggi. Non è il giorno giusto. Quindi, se poso uguale a meno 1, sono nel caso terminale, non ci sono x, quello che a, prima, a parole dicevamo non ci sono x. E quindi sono nel caso terminale, non devo fare altro che dire che S, cioè la stringa che mi hai passato tu come parametro, dicendo risolvi di questo problema, in realtà non è il problema, è già la soluzione che non ha più x è già una soluzione e allora l'aggiungo aggiungo alla lista expansions delle espansioni che ho trovato finora e finisco, ritorno questa non fa altro se invece non è meno 1 vuol dire che pos ha un valore nel nostro caso, nel nostro esempietto io ho provato a mettere vabbè, varie prove ma proviamo a prendere quello nel nostro caso la eh, index mi restituirebbe il valore 2 no? perché è il terzo carattere i caratteri sono in posizione 0, 1, 2 eh? post vale 2 e mi dice ok guarda che in posizione 2 c'è una x allora io costruisco divide devo costruire due sottoproblemi, sostituendo alla x, 0, e poi sostituendo alla x, 1. Allora, qui ho chiamato with 0, with 1, due stringhe che sto costruendo qua, with 0, come dice il nome, è quella uguale a quella di partenza, con uno 0 al posto della x, in posizione post, e with 1 l'altra. Come ho fatto a costruirla? Eh, beh, eh, le stringhe in Java sono immutabili, quindi quando avete una stringa non potete pensare di cambiare, di modificare quella stringa lì. l'unico cosa che potete pensare di fare è costruire una stringa nuova che sia uguale a quella di partenza, tranne nei pezzi che volete cambiare. Oppure non usare una stringa, usare un vettore di caratteri, un string buffer, altre strutture dati che siano invece. Ma qui mi è arrivata come stringa, me la tengo come stringa, e quindi cosa faccio? Prendo la parte di stringa S, che va dal primo carattere fino al carattere post-1, fino alla posizione della x esclusa, se andate a vedere il substring dice proprio che si ferma al carattere prima, e va a far male. Ehm. Poi ci aggiungo al posto dove dovrebbe, quindi questo primo substring mi dà la parte iniziale della stringa fino alla x esclusa la x. Poi al posto della x, non ci metto la x, ma ci metto 0. E poi ci devo ancora concatenare la coda della stringa. Eh? Cioè, tutta la parte che va dalla pose più 1 fino al fondo. Non metto una parametro a stringa prende fino in fondo. Ok? Quindi ho queste due x. Il pezzo prima della x, il pezzo dopo la x e in mezzo uno 0. Concatenato tutto insieme e è la mia prima sottostringa. E la seconda sarà uguale con un 1,5. Questo è il mio passo divide che ha una complessità proporzionale alla lunghezza della stringa, perché queste substringhe, queste concatenazioni, i poveretti caratteri si devono copiare tutti. Per fortuna non è proporzionale al numero di x, è cioè solamente la lunghezza della stringa. Vogliamo indipendente dall'albero dall di ricorsione più è lunga la stringa ovviamente più tempo perderò a fare quell'operazione ma con una stringa di una certa lunghezza è un tempo costante ok? siamo fin qua e poi ho creato i due sottoproblemi con 0 e con 1 e una volta che ho i due sottoproblemi expand chiamo ricorsivamente la mia funzione la prima volta la richiamo col primo sottoproblema, quello con lo 0, la seconda volta la richiamo col secondo sottoproblema, quello con l'1. E ogni volta ripasso sempre expansions, che è la lista, la, la, la lista in cui andare ad aggiungere le soluzioni man mano che le trovo. Agli usi che le troveranno la soluzione saranno i nodi terminali della ricorsione. Quelli che si trovano di fronte, il problema è già meglio risolto. In tutti gli altri nodi intermedi, questa lista, expansion, non fanno altro che prendere e passarla avanti. Passa avanti, passa avanti, che io non so cosa farci. È tutto qui. Ho detto quattro righe, non è vero, sono 6'. La se vogliamo, l'unica difficoltà è capire come far sostituire questa X nelle stringhe. Ma non c'entra nulla con la ricorsione, è un problema di manipolazione delle stringhe. Proviamo a vederlo funzionare. Qui ho messo con un piccolo main di prova, proviamo a metterci la stringa che avevamo usato nei luci 01x e 0x. Questo è un piccolo main che non fa altro che creare una stringa, creare la lista in cui memorizzare le soluzioni, chiamare la procedura di espansione e stampare via tutto. Tutte le soluzioni le trovate, no? quindi banale. Proviamo a... Eseguirlo così vediamo passo passo cosa succede se l'abbiamo capito bene. Partiamo da data debug. Allora la console la possiamo ridurre perché tanto non stampa nulla fino alla fine. Anche io ho messo un breakpoint qua sulla funzione, sulla prima della prima chiamata di expand. Giusto per vedere, le variabili, la variabile prova è 01x0x. Riportato anche qui, all è una, stringa vuo è una lista vuota, vedete che c'è size uguale a 0 e sono pronto per partire. Entro nella funzione expand, expand, è qua la funzione, qui, ricordiamoci sempre, le, qui abbiamo l'elenco no, delle chiamate a, in sospeso, funzioni attive che hanno chiamato un'altra funzione ma non hanno ancora, la funzione chiamata non è ancora ritornata. Allora qui sono dentro l'expand con un valore di S che è pari al mio problema 01x 0x. L'unica cosa che so è questa. Allora il pos mi calcola che la posizione della prima X all'interno della stringa è 2. Quindi mi dice due cose. Mi dice 1 non sono nel caso terminale e 2 la posizione che devi, su quale, su quale devi dividere la ricorsione, è il terzo carattere, quello di indice, di indice 2. Quindi non sono nel caso terminale, purtroppo e eh, dovrò andare a fare il lavoro sporco di splittare quella x in due. Che cosa ci sia dopo quella x non mi interessa, potrebbe essere finito, potrebbe esserci altre 12x. La ricorsione pensa un passo per volta, io mi occupo di questa x e lascio le altre, ai miei livelli di corsia interiore. E quindi qua crea la concatenazione, with 0, vedete che è 0, 1, 0, 0, x. Quindi quella x che era nella terza posizione è stata sostituita con uno 0 grazie a quella concatenazione lì. No? Niente di fantascientifico. Idem per la with 1 che è uguale ma in terza posizione si che la x è 1. Quindi ho pronti i due sottoproblemi e li faccio risolvere. E quindi ho due chiamate expand, quindi il nostro, nella terminologia di ieri avremo A uguale a 2 perché divido il problema in due sottoproblemi, e B uguale a circa 1 perché il sottoproblema ha più o meno la stessa dimensione di quello di partenza ha una x in meno ma è, so, è appena maggiore di 1 perché ha una x in meno un pochino più facile ma non è la metà, non è dimezzata. non ho dimezzato la x ne ho soltanto 1 e questo sappiamo già che porta a una complessità esponenziale 2 alla n, un po' come Fibonacci eh? ok, eh, entriamo e qui sono nella seconda expand, seconda chiamata che è stata chiamata a lavorare sulla stringa S che prima si chiamava wi 0 00x. Farà il solito lavoro, trova che non è un caso terminale, ma questa volta trova che la X che deve sostituire è in posizione 4, quindi è il quinto carattere, sostituirà il quinto carattere prima con uno 0 ottenendo 01000 e poi con un 1 ottenendo 0,1,0,0,1, come deve fare. E a questo punto, se fosse un pochino più furba questa funzione, si potrebbe accorgere che with0 non ha x, e quindi potrebbe già stampare. Ma lo scopo della ricorsione è proprio che ognuno faccia il proprio lavoro e demandi alle coppie di se stesso di fare il passo successivo, perché se no stiamo già facendo il lavoro della procedura ricorsiva sotto. Sì, è vero che risparmieremmo una chiamata ricorsiva, ma poi le operazioni da fare sono quelle, quindi è inutile fare due volte. Quindi rientro nella chiamata ricorsiva sottostante. Dove sono adesso? Sono qui, eh? Sono qui dentro. Attive ho tre chiamate la procedura expand. Questa, questa e questa. E le vedo qui. Questa volta pose vale 0, spero. Cioè, pardon, vale meno 1, non 0. Cioè, vuol dire la x non è stata trovata, che per una volta tanto è una buona notizia per noi. E infatti mi preparo ad aggiungere s, che è la mia stringa terminale, per la prima volta all'interno della lista che conterrà le soluzioni. Ecco, da un paio di domande ieri eh, mi sono accorto che forse è meglio se spendo qualche parola su che cosa sta succedendo qui. No? Non è nulla di nuovo, è, è il meccanismo normale di chiamata di metodi, che però qua ehm, va, va spiegato meglio, proprio perché il metodo è sempre lo stesso, quindi rischiamo di, di confonderci. Ogni volta che chiamo un metodo in Java... Uh, qualunque, indipendentemente dalla ricorsione viene messo da parte, riservato un piccolo spazio di memoria per contenere le variabili di lavoro di quel metodo voi sapete che in Java ci sono due grossi, grosse aree di memoria no? lo stack e lo heap. ricordate qualcosa questo? Lo heap è dove stanno gli oggetti. Tutte le volte che fate il new di qualche cosa andate a mangiare un pezzettino di memoria da heap, heap vuol dire mucchio, cioè immaginate uno spazio informe. Vado a prendere un po' di spazio libero, libero da questo heap e dico ok, questi 30 byte servono per memorizzare questo script. Gli oggetti nell'IP sopravvivono, vivono indipendentemente. Poi ci sono le variabili locali ai metodi. Le variabili locali ai metodi sono di due tipi. I parametri delle funzioni e le variabili interne. Okay? Poi ci sarebbero anche le variabili locali alle classi. Ma le variabili locali alle classi fa parte dell'oggetto che ho creato nello IP. Quando io creo un oggetto nello IP sto facendo una new di una nuova classe. Questa riserva lo spazio per tutte le variabili, tipicamente le variabili private che definisco dentro la classe. Ok, le variabili di istanza di una classe sono memorizzate nell'ip. new uguale ip. Quando invece creo uso variabili interne così, vedete che non c'è nessuna new qua. Non sto creando nuovi oggetti nel link ma sto usando delle variabili expansions s pos with 0 with 1 eccetera quelle sono variabili locali della funzione e ogni volta che viene attivata una funzione viene riservato un piccolo spazio in un'altra area di memoria che non è lui perché si chiama lo stack che eh, appunto ospita queste variabili non sono oggetti mai, gli oggetti stanno sempre nello int mai nello stack nello stack ci vanno a finire due tipi di informazioni riferimenti ad oggetti e primi, tipi primitivi cioè un int che è un tipo primitivo non è un oggetto sta tranquillamente nello stack un uh, with 0 0 cos'è? è una variabile di tipo string cioè la variabile che funziona come riferimento a un oggetto di tipo string. Qui zero è una variabile memorizzata all'interno della funzione, è memorizzata sullo stack della funzione, e fa riferimento a un oggetto di tipo string che sta nello y, oggetto che è stato creato da questa operazione di concatenazione. Qui la new c'è non si vede, c'è cioè negli operatori di string. Perché si chiama stack? questa parte qui. Lo stack è, è, ricorda, chiama la memoria una pila di oggetti. No? Eh, uno stack, stack è il termine che si usa per dire veramente una pila di piatti, no? tanti piatti uno sull'altro, arriva un piatto nuovo, lo metto sopra l'ultimo, ne arriva un altro, lo metto ancora sopra, e così via. No? Chiamo una funzione, dunque, metto sopra le variabili che avevo già finora, le variabili nuove di questa funzione che sto chiamando. Se questa chiama altre variabili, a sua volta avrò un altro piatto, un altro stack frame, no? un'altra pettina di stack per questa nuova funzione. Che proprietà ha una pila di piatti? Io posso fare solo due cose, aggiungere sopra uno nuovo, ma sempre da sopra, mai di mezzo, mai di sotto, se no cadono, si rompono, oppure togliere l'ultimo. Aggiungere significa chiamare una funzione, togliere significa il return graph e in ogni istante vedo sempre solo il piatto che sta sopra. Quindi, quando io vedo questa funzione, e poi questa e poi quest'altra, vuol dire che ci sono tre piatti uno sull'altro, tutti relativi alla stessa funzione, ma ciascuno ha una cosa diversa. Sono piatti diversi, contengono variabili diverse, che si chiameranno nello stesso modo, ma sono diversi. In ogni momento, quando io dico S, sto guardando della variabile S del piatto corrente, dell'ultimo che sto chiamando. Poi sotto ce ne sono altri. Quelli che ci sono sotto beh, possono essere dello stesso tipo, dello stesso servizio o un servizio di piatti diversi. Non importa. Non lo vedo neanche perché io sto solo guardando l'ultimo. Ok? Quindi ogni volta che chiamo una funzione. Tutti i parametri della funzione, s, expansion, eccetera, e tutte le variabili locali che uso all'interno del metodo fanno parte dello stack di quella funzione lì, sono locali per la funzione lì, non hanno nulla a che vedere con la chiamata ricorsiva precedente, che avrà delle altre variabili sue, non lo stesso nome, ma diverse, invisibili da noi, okay? e che vengono create e distrutte ogni volta che chiamo la funzione. Ora, normalmente quando chiamo un metodo succede esattamente la stessa cosa. Non ci siamo mai posti troppo il problema, perché tanto è una funzione diversa, ha delle variabili diverse, sono scritte in un file diverso, in un posto diverso, quindi non creano confusione. Qui siamo noi che dobbiamo fare lo sforzo mentale di dire ok, quella variabile lì è stratificata, ho più strati uno sotto l'altro, sto guardando in un istante solamente l'ultimo strato. Se cioè, non mi vieta ovviamente che a livello di debugger io possa andare a vedere a sbirciare i piatti sottostanti, ma solamente col debug. E ogni piatto, ogni livello di funzione chiaramente è fermo a un certo punto. L'unica funzione in esecuzione è solamente quella più in alto. Le altre, tutte, tutte quelle sottostanti sono in attesa, hanno chiamato una di quelle sovrastanti, ciascuna chiama quella sopra, chiama quella sopra, chiama quella sopra, sono tutte in attesa che la funzione che hanno appena chiamato ritorni. L'ultima più in alto è quella che sta facendo il lavoro quando quella funzione più in alto ritornerà allora libererà il suo pezzo di stack e l'esecuzione riprenderà dalla funzione sottostante dal punto in cui era arrivata e va avanti così ok? tanto per aiutarci a costruirci delle immagini mentali di quello che sta succedendo eh, c'è ancora una cosa che mentre dicevo potrebbe creare confusione, ho detto ma le variabili locali sono private, ognuna ha le sue. Occhio che però c'è expansion, che è una variabile, è un parametro, della funzione, quindi è trattata come una variabile locale. Ognuna di queste funzioni ha la sua copia di expansion. Occhio, non vuol dire che ognuna di queste funzioni ha la sua copia della lista, la lista è una l'avevamo creata nell'UIP abbiamo fatto un bel new per creare ok? quello che viene tramandato di funzione in funzione e ognuno ha la sua copia è una copia del valore del riferimento a quell'oggetto la variabile function non è la lista ma è come tutte le variabili in java, è un riferimento all'oggetto. L'oggetto sta nel lì. Per portarlo usare ho bisogno di un suo riferimento. Un riferimento che mi viene fornito dalla new nel momento in cui lo creo. Poi questo riferimento me lo passo, avanti e indietro. Ma io non sto mai copiando l'oggetto, non mi sto passando l'oggetto. Sto passando alle funzioni un riferimento all'oggetto. Per cui, quando questa funzione andrà ad aggiungere un elemento S, eh, scusate, a Expansion, aggiungere la stringa S a Expansions, aggiungerà a quella lista là che era stata creata, il cui riferimento è Expansion, che mi è stato passato da questo metodo qui, e che, che a sua volta l'aveva preso da, come parametro qui, che gli era stato passato da questo metodo qui, che a sua volta l'aveva preso come parametro qui, che gli era stato passato come metodo qui, che era appena stato creato qua sopra. Quindi qui ho creato un oggetto, questo oggetto nasce con un codice, nasce con un indirizzo, questo, immaginate questo id uguale a 22, questo è il 22esimo oggetto che abbiamo creato, il debugger se lo ricorda così. E se andiamo dentro, questo expansion. È sempre 22, è sempre lui. Mi sono portato dietro no? l'indirizzo, è l'indirizzo di memoria poi in pratica, quello che mi porto dietro. In Java non si parla di indirizzi, non si parla di puntatori, si parla di riferimenti agli oggetti. Mi sono portato dietro il riferimento all'oggetto. Sotto forma di tante copie di variabili locali, di pochi byte ciascuna. Quindi la lista potrebbe anche avere mille elementi, ma non sto portando scopiando la lista di funzioni in funzione di piatto in piatto. Sul piatto ci sono scritto l'indirizzo in cui si trova la lista che sta dall'altra parte. Eh? Dobbiamo avere, sforzarci di tenere chiare queste distinzioni, per evitare poi di non capire più cosa succede. Quindi lo stack delle chiamate di funzione, ogni funzione ha nel suo stack le variabili locali, i parametri delle funzioni, al, molte di queste variabili locali sono riferimenti a oggetti che stanno nello ip. Nello ip che cosa ci sta? Ci stanno gli, gli oggetti. Cosa sono gli oggetti dal punto di vista della memoria? Sono le variabili interne alla classe, definite dentro la classe, che occupano memoria. I metodi non occupano memoria nello ip, non sono dati, no? sono codici. Ok, eravamo, abbiamo fatto una lunga parentesi aspettando che questa siamo fermi qua con l'esecuzione prima di aggiungere questo benedetto S a una collection che a questo punto abbiamo capito che è quella che avevamo creato nel metodo di test e abbiamo fatto tanta fatica per portarmela e quindi l'aggiungiamo e il mio expansion è una linked list che a questo punto probabilmente avrà size uguale 1 anziché size uguale 0 cioè si è beccata il primo elemento. E poi non faccio più nulla, nel senso che questa funzione può ritornare, e qua è arrivata la parentesi graffa chiusa, sta per morire, stiamo per togliere il piatto dalla pila e scoperchiare il piatto sottostante. Vedete che è sparito un piatto, ce n'è uno in meno, quello che stiamo vedendo ci, ci confonde un pochino, perché il, so, il, diciamo, il, sopra, no, il disegno del piatto che c'era sotto è uguale al disegno del piatto che c'era sopra però è diverso, quindi sono variabili diverse. Perché sono qui? Perché ho appena finito la chiamata ricorsiva al ramo sinistro. E allora l'esecuzione continua con la chiamata ricorsiva al ramo destro. E infatti se vado avanti, rimetterò un piatto nuovo sullo stack nuovo, dello stesso tipo ma nuovo che non ha nulla a che spartire con quello che, aveva, che abbiamo appena tolto eh? e va avanti, anche lui farà il suo lavoro vedrà che post vale meno uno e aggiungerà una seconda stringa alla mia lista, size2 e poi ritornerà a sua volta, il piatto l'abbiamo messo per toglierlo subito dopo eh? e andiamo avanti così in questo caso abbiamo il secondo E qui oh, sono andato avanti col tastino vai avanti senza entrare nelle chiamate per, per uscire dalla no? ricorsione. Abbiamo fatto tutta la ricorsione, all'interno della nostra collection all abbiamo finalmente size uguale 4 elementi. E stampandoli dovremmo vedere l'espansione che ci aspettavamo. Questo è un po' il meccanismo. Funziona in generale, nel senso che se abbiamo pazienza possiamo anche chiedergli di espandere 8x, per dire. Eh, lui creerà quante? 2 all'ottava, no? 256 combinazioni. Non lo facciamo in debug per pietà vostra e mia. Però la console, gentilmente, ci mostra tutte le combinazioni. E vedete che a un certo punto questo 0, no? che va avanti così per righe e righe, righe, a un certo punto diventa 1. Ecco, in questo punto è dove la prima chiamata che abbiamo fatto ha visto tutte le sue chiamate ricorsive di sinistra ritornare e ha iniziato la chiamata la sequenza di altre 128 chiamate ricorsive a destra quindi il piatto che stava sotto è rimasto in attesa pazientemente che tutti gli altri finissero e poi c'è che adesso cambiamo, mettiamo uno eh, vabbè. se lo vogliamo fare con un punto cose un pochino più variabili dicevamo eh, 1 1 x x 0, 0 ad esempio ma magari mettiamo una x davanti e una x dietro eh, questa funziona nel caso generale quindi di fatto ignora tutte le parti di stringa che non sono x e per il resto genera tutte le possibili combinazioni quindi può essere complesso da capire per quello che chiamo cercate di andare piano piano, capire i vari passaggini, ma se torniamo sul codice, veramente sono tre righe. Questa qui e queste due qui, poi il resto è lavoro di string. Provateci a pensarlo senza la ricorsione, no, vi invito davvero a pensarlo, ma no? pensate a risolverlo, in Java, in C, quello che volete, senza usare la ricorsione. Eh, si può fare, ma è decisamente più complicato. Molti problemi di tipo cosiddetto combinatorio, ne faremo altri, faremo altri esempi, si affrontano in questo modo. Ho tante combinazioni da analizzare. Ok, facciamo un passo alla volta. Inventiamoci il meccanismo per fare un passo, un singolo passo. Quindi modifichiamo il problema facendo il passo e poi ricorsivamente chiediamo di fare i passi successivi. Il problema molte volte è capire qual è il passo da fare. E capire come codificare il problema modificato già col passo. Quindi ricordarsi no, quello che è stato fatto. E man mano che vado giù vedono un problema che è già stato parzialmente risolto man mano che torno su il problema ritorna grezzo no? se torno su dalla ricorsione le x ci sono di nuovo è come se facessi passi indietro ok? questa metafora del passo la teniamola presente quando faremo poi se riesco già verso la fine di oggi un altro esercizio un pochino più tono ci sono dubbi? domande su questo? vediamoli fuori, se ci sono perché poi quando le cose si complicano va bene allora, vabbè, qui ci sono altri due esempi di eh, problemi su cui vi potete cimentare sempre di tipo numerico questo è scritto strano ma parla di coefficienti binomiali non quelli del triangolo di Tartaglia Ricordate lo sviluppo dei, dei polinomi, roba 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Eh? E la regoletta diceva che tu prendevi un elemento del triangolo di tartaglia e quell'elemento è la somma dell'elemento superiore a sinistra e superiore a destra, eh? Che viene formalizzato qua. Questa è anche una regola di ricorsione, che dice che se voglio sapere il coefficiente binomiale nm, posso ottenerlo ricorsivamente conoscendo l'n-1, m-1 e l'n-1, m. Di nuovo salterà fuori una roba la Fibonacci, no? perché ogni elemento devo calcolarne due, è vero che sono un pochino più facili perché ci sono dei meno 1 e quindi prima o poi arriverò a che cosa? Eh, arriverò a n0. Eh? Una, da qualche parte si semplifica e potrò restituire uno quindi questo se volete provarlo a farlo, provare a farlo una cosa più complicata sempre di tipo numerico sono tutte cose che già dal primo anno di Politecnico a mano facevamo ma non avevamo gli strumenti per fare in modo informatico il determinante di una matrice no, ricordate quando in geometria facevate le matrici dovete calcolare il determinante di stare a bestia lì e cosa si faceva? Si sceglieva una riga o una colonna e poi tu prendevi gli elementi di quella riga e dicevi ok, devo moltiplicare ciascun elemento per il determinante della matrice che ottengo cancellando quella riga e quella colonna ricordate eh? qualcosa più, secondo elemento me, moltiplicato, anzi consegno segno davanti moltiplicato per il determinante della matrice che ottengo cancellando quella riga e la seconda colonna questa volta e così via e eh va bene, bravo, però poi il determinante della matrice che tengo cancellando che cos'è? È il nostro problema. Devo trovare un determinante su una matrice che magari è magari più piccola. Allora, se è a 3x3, terzo terminale, o 2x2, la facevamo occhio. Se devo fare un determinante 6x6, mi induco a fare 6 determinanti 5x5 e ciascuno di questi 6 determinanti 5x5 mi posso ridurre a fare 5 determinanti 4x4 e così via. Era un ottimo modo per passare un pomeriggio. Fare calcolini aritmetici. Ecco, ricorsivamente è la stessa cosa. Quella è una classica definizione, un metodo di calcolo ricorsivo del determinante. Che poi in pratica non si usa mai, nel senso che se prendete librerie matematiche, MATLAB o programmi di questo genere, non usano ovviamente questo metodo. Uno perché è troppo lento, due alla N come complessità. E due, perché dal punto di vista aritmetico crea troppe approssimazioni, cioè il risultato non è mai, non ha una buona precisione. Infatti, ci sono tutti i metodi, diciamo, quelli libri sul calcolo numerico che dicono qual è il modo diverso di fare certi calcoli per ottenere una buona precisione e buona prestazione. Ma noi non ce ne occupiamo, no? La parte aritmetica del problema. Allora, prima di passare agli altri argomenti, volevo solo fare un cappellino finale, per chiudere la parte facile, che dice, attenzione, c'è un teorema che qualcuno si di dimostrare, che dice che tutti i programmi ricorsivi possono essere sempre scritti in modo iterativo. Nel senso che lo stesso problema lo posso risolvere in due modi. Non c'è scritto che entrambe le soluzioni hanno la stessa efficienza. No, ma non ci sarà mai nessun problema al mondo che si deve, tra virgolette, risolvere in modo ricorsivo e non si possa risolvere in modo non ricorsivo, iterativo. Poi, cosa conviene fare? Vabbè, ci fa piacere che ci sia il teorema, ma in pratica cosa ci conviene fare? Dato un problema, affrontarlo in modo ricorsivo, o in modo iterativo. Qual è il più semplice da risolvere, da impostare? Qual è il più efficiente, quello che mi dà la complessità minore? Dipende. Dipende dai casi. Non c'è una regola generale. Dipende dal problema. Noi dobbiamo avere entrambi, diciamo così, gli arnesi nella nostra valigetta degli strumenti e usare l'uno o l'altro a seconda dei casi. Alcune volte della complessità non ce ne frega niente. Tipo il problema è dello splittare le X. Che ci metta un decimo di secondo o ce ne metta due decimi di secondo. Non ci muore nessuno allora si va per la soluzione più semplice da realizzare quella ricorsiva è sicuramente più semplice altre volte lo vediamo subito è vero il contrario allora ricordate gli esempi che abbiamo fatto di semplici procedure ricorsive, la prima era il fattoriale si può calcolare in modo iterativo, beh facendo come facciamo noi a mano devo fare calcolare il fattore di 7 è 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 per 7 iterativamente moltiplico qui non c'è nessuna ricorsione moltiplico per tutti i numeri interi che vanno da 2 fino a n e alla fine ho il risultato moltiplico per se stesso il risultato ogni volta per se stesso, per, per il numero intero crescente ogni volta Bah dal punto di vista del codice qual è meglio proviamo a guardarli ma sono uguali alla fine il cioè, fattoriale iterativo è questo sono tre righe di programma quello ricorsivo anche se dovessi fare fattoriale vi confesso lo faccio iterativo mi incardina meno il cervello tanto la definizione è chiara non ho bisogno di fare sottoproblemi, dividere, eccetera. Si può risolvere in modo ricorsivo, se non applico la definizione leggendo in modo ricorsivo, ma se no l'applico in modo trattivo. ok Non ci vedo vantaggi. Dal punto di vista della complessità sono sempre ODN. Questo è ODN perché fa un ciclo di n elementi e dentro fa un'operazione O di 1 che è la moltiplicazione, quest'altro è O di n perché A uguale 1 e B uguale 1. Per ogni problema genero un solo sottoproblema che ha praticamente la stessa complessità di quello di partenza, pelino meno perché è il numero più piccolo. Quindi faccio N livelli di piatti, di chiamate ricorsive, creo, impilo N piatti e poi li tolgo. Fine, non faccio alberi, non, non, non si diramano questi, queste chiamate, no? È lineare la ricorsione. Quindi faccio n, esattamente n chiamate ricorsioni, forse n più 1 se non sbaglio. E quindi la sua complessità è comunque sempre di n. Forse è un pelino più lento, perché l'overhead che deve fare la macchina virtuale Java per fare le chiamate funzioni, mettere e togliere i piatti dal tavolo, e ci metterà un pochino più di tempo che non semplicemente fare la moltiplicazione e incrementare un indice però veramente stiamo parlando di far la barba a microsecondo. e questo è il fattoriale Fibonacci eh, Fibonacci era quello fetente che sembrava facile ma poi portava via una quantità di tempo esagerata perché ci siamo accorti che la ricorsione portava a un albero di scelta, adesso possiamo usarlo, questo termine, di dimensione duale, dimensione esponenziale. Allora, si può tranquillamente realizzare in modo iterativo. Eh beh, I primi due sono una definizione, c'erano anche nel caso ricorsivo, se è uguale a 0, se è uguale a 1, la soluzione è data. Se è maggiore di 1, nel caso di ricorsivo, di dicevo, beh, allora fa mi faccio calcolare i due fibonacci precedenti e poi li sommo. Qua invece dico, no, non mi fido di nessuno, me li calcolo io. Dicendo, applicando la metoda, che ciascun numero di fibonacci è uguale alla somma dei due precedenti. Quindi mi uso due variabili d'appoggio, che ho chiamato fib1 e fib2, per ricordarmi, quello una posizione prima e quello di due posizioni prima, qui c'è un errore in questo commento, dovrebbe essere meno 2, non meno che partendo da un i uguale 2, saranno 1 e 0 i numeri precedenti, cioè esattamente questi, e poi iterativamente dico, ok, eh, fib di 2 uguale fib di 1 più fib, più fib di 0 sarebbe, 2 fa. E poi vado a scalare, eh? quindi quello che prima era il penultimo diventa l'ultimo, quello che prima era il terzo ultimo diventa il penultimo e itero. Quindi la prima volta che cosa farò? Farò 1 più 0 che fa 1. Poi il fib 1, poi mi preparo per l'iterazione successiva. Preparando per l'iterazione successiva, dico che quello che prima era l'ultimo diventa, diventa il penultimo, quello che è quello nuovo diventa l'ultimo, mi incremento e torno a prepararmi per calcolare l'elemento successivo. In cui farò lo stesso tipo di somma, ma con i due elementi che non erano più quelli di prima, ma il più recente di quelli di prima è quello nuovo che ho appena calcolato quindi ogni volta vado a sommare sempre gli ultimi due e quelli vecchi li dimentico è più lungo come codice di una, è, richiede un pochino più attenzione farlo giusto da queste variabili che riusi le fai scalare eccetera no? è un pochino più ricettivo per i piccoli bacchi di programmazione, ma dal punto di vista dell'efficienza non c'è confronto. E se io... Vi ricordate il ricorso Fibonacci che siamo arrivati fino a 50 e poi abbiamo dovuto fermare. Se lo facciamo con la versione iterativa, in un attimo abbiamo il risultato, fino a 100% in realtà non proprio perché a un certo punto è andato in overflow il poveretto. Fino del 92 c'è stato, poi dal 93 vedete che saltano fuori i numeri negativi perché la somma è andata oltre le capacità di un long. La no, più grande per un long, bisognerebbe usare un big decimal, tipi di dati più capienti. Ma vabbè. Parte appunto da qui in poi, che siamo quasi in, in overflow, quindi questi valori sono del tutto sbagliati, ci abbiamo messo un istante a calcolare tutti i 100. Niente prima abbiamo dovuto aspettare diversi minuti per averne forse 50. Perché questa è la complessità ODN, l'altro 2 alla n. Allora, se ODN vale 100, 2 alla 100 è un numerino che fa un pochino paura in termini di tempo. Quindi in questo caso vale il discorso inverso. Il codice, la semplicità del codice e l'eleganza, se vogliamo, è molto maggiore nel caso ricorsivo, ma mai e poi mai, potremmo utilizzarlo perché è troppo inefficiente e quindi dobbiamo, in questo caso, investire in una soluzione iterativa. È un problema sbagliato da fare in modo iterativo, in modo ricorsivo. Mentre l'espansione delle X è l'esempio opposto, che a livello ricorsivo è semplice, a livello iterativo, vi ho sfidato a farlo. Fatemi sapere se qualcuno ci riesce. La stessa cosa, la nostra ricerca di dicotomica, si può anche implementare in modo iterativo. Perché di fatto che cosa faccio? Guardate, che i primi passi sono uguali. Hai diverso da D vuol dire che ho ancora del lavoro da fare? Il vettore, la ricerca del vettore non è ancora collassata su un singolo elemento trovo il punto di metodo, capisco se devo andare a sinistra o se devo andare a destra v di c maggiore o uguale a x che è qui è identico al caso ricorsivo ma nel caso ricorsivo prendiamo il codice Nel caso ricorsivo, vedete che qua è uguale vedi di C maggiore o uguale a X vuol dire che devo cercare a sinistra nella metà di sinistra del vettore. Allora invocavo una chiamata ricorsiva. Nel codice iterativo la stessa cosa, il ragionamento che faccio è lo stesso. Cerca a sinistra, ma cerca a sinistra a questo punto, anziché chiamare una funzione ricorsivamente baro. Dico ok, io avevo il vettore che andava da A a B e eh se nessuno guarda, prendo B e lo sposto e quindi mi accorcio il vettore non dico nessuno lo sposto dove c'era C e quindi di fatto sto buttandoli la parte di sinistra oppure se la ricerca deve essere nella parte destra prendo A che è il limite di sinistra e lo sposto in avanti vedendo io stesso i valori di A e B che nell'altro caso ricorsivo erano i valori che avrebbe visto la chiamata ricorsiva su quest'anno. E poi ripeto a questo punto, ho modificato i margini del vettore sulla base di informazioni che avevo e ho in più davanti un bel ciclo while che dice, ok, adesso ripeti, ti sei rimesso a posto i paracarri, no? i margini, i confini, ripeti, con i nuovi confini, Quindi anziché fare una chiamata ricorsiva di me stesso, faccio un'iterazione dello stesso blocco di codice. È chiaro che nella versione iterativa sono io che devo fare attenzione alle variabili perché sono sempre le stesse variabili che sto riusando. Nella versione ricorsiva ci sono gli stack che mi isolano i valori delle variabili nei vari livelli di, di annidamento e li rendono separati. La, la complessità è in entrambi i casi log n sia che lo implementi in modo ricorsivo sia che lo implementi in modo iterativo di fatto l'approccio è sempre divide e timpera è il modo che ho di dividere che è diverso là dicevo farò log n chiamate ricorsive qui dirò farò log n iterazioni di questo ciclo ma è sempre log n quindi questo è un problema che avrei qualche difficoltà in più se scegliere se Implementare in modo ricorsivo e in modo iterativo, nel senso che veramente sono lì, siamo lì. La complessità è la stessa, quindi non c'è un vincitore dal punto di vista della complessità, il codice è più o meno uguale, come numero di linee e anche come difficoltà di comprensione, perché si gioca tutto sul mettere i margini al vettore, e sono gli stessi nei due casi. Quindi è abbastanza ambivalente questo caso. Eh, vabbè, poi ci sono, qui, qui vi chiede, e gli altri problemi che avevamo suggerito proviamo a pensarli in modo iterativo. Ok, e prima di adesso entrare a vedere un algoritmo ricorsivo più complicato, volevo fare una parentesi di un argomento diverso, poi ci arriviamo, parleremo di ordinamento. Perché gli argomenti di ordinamento sono una buona palestra per andare a allenarsi anche sulla ricorsione, sull'iterazione, eccetera, eccetera. Eh, prima di cambiare argomento, e quindi manca fare un po' di pausa, volevo solo, a livello di pubblicità, parlarvi dell'altro esercizio che proveremo a risolvere, che ho qualche dubbio che riusciremo a affrontare oggi, ma ce lo teniamo per lunedì, che è il cosiddetto. Giro del cavallo. Voi avete presente una scacchiera, avete presente gli scacchi. Sapete qual è la mossa che può fare il cavallo, no? Il cavallo nel gioco degli scacchi si può saltare dalla casella in cui si trova a una casella che si trova due passi in avanti e uno di lato, o due passi di lato, uno avanti o indietro, eccetera. No? Quindi ad esempio se il cavallo fosse in questa posizione. Le celle colorate indicano le otto posizioni nel quale il cavallo può andare. Okay? Indipendentemente dal fatto che qui ci siano occupati o no da altri, da altri pezzi. ci Sono due casi in cui il cavallo non si può spostare qui. O quando è occupato da un pezzo, o quando è fuori dalla scacchiera. Allora, in quel caso il numero di mosse possibili è inferiore. Vabbè, cosa vogliamo fare? Vogliamo trovare un programma che partendo da una casella qualsiasi, scelta, dice arbitrariamente nella scacchiera, è un cavallo, faccia fare al cavallo il giro di tutte le celle della scacchiera, toccandole tutte, quindi più facile, una volta sola. Quindi devo partire da un certo punto, far girare fino a quando non le toccate tutte, senza passare mai due volte dalla stessa casella. Allora, a mano non lo fa. Tra l'altro, la soluzione si trova, si trovano molte soluzioni, ma neppure per tutte le dimensioni di scacchiera ad esempio se la scacchiera è 4x4 non ci sono soluzioni se è 8x8 la scacchiera classica degli scacchi invece sono qualcosa tipo 30 miliardi no. Ma noi magari basta trovarne uno eh, questa è una 7x7 vedo che loro stanno provando a farlo a mente, se ci riuscite no eh. va bene poi la vedremo le soluzioni, almeno le faremo calcolare al programma. A mano non è tanto divertente da fare, perché ci si perde, perché devi ricordarti quali caselle hai già toccato e poi tornare indietro e non ce la fai, no? Mentre ci siamo, vado solo, vi suggerisco un altro problema, invece che è anche carino, che risolveremo anche in modo ricorsivo, ma che è anche carino da risolvere a mano. No, tanto i prossimi giorni ti congive di nuovo. Eh, le cosette sempre sulla scacchiera, cose semplici da capire, ma tu hai una scacchiera n per n, supponiamo 8x8 8 quella classica, hai 8 regine, tante quante sono il lato della scacchiera, devi posizionare sulla scacchiera in modo che nessuna mangi un'altra. Sapete che la regina Può mangiare spostandosi nel numero di caselle qualsiasi in verticale, in orizzontale e nelle due diagonali. Quindi vuol dire che devi posizionare le otto regine in modo tale che ciascuna regina non trovi nessun'altra regina sulla stessa verticale, né sulla stessa orizzontale, né sulla stessa diagonale destra, né sulla stessa diagonale sinistra. Si può fare. Ci sono tante soluzioni possibili per ogni dimensione della scacchiera. Questo si può fare anche a mano, perché bastano dei pezzettini di carta, o una gomma, una matita, un foglio quadratato. Magari partite con la 4x4, e poi anche il programma è facile da risolvere. Sono entrambi problemi di tipo combinatorio, come quello delle X, un pochino più carini da raccontare, forse, delle H. Perché si tratta di fare tante mosse, nel primo caso la mossa è spostare il cavallo, nel secondo caso la mossa è posare una regina. E ogni volta tu hai una serie di mosse possibili, una serie di mosse vietate perché invalidano lo scopo del gioco, non sì che il cavallo esca fuori, oppure riparsi da un posto in cui hai già passato, eccetera. E solo all'ultima mossa ti accorgi se hai vinto, solo quando riesci a posizionare finché lei su otto regine, metterne sette è facile, è l'ottava che crea problemi. Ti cose che non la puoi più mettere da nessuna parte, allora devi tornare indietro, togliere la settima, spostarla e riconsiderarla. E questo è ciò che fa la ricorsione. Ma questo ve lo metto come appetito per il futuro. Adesso facciamo l'intervallo e poi ci occupiamo invece di ordinamenti, che sono un pochino più prosaici come argomento.